Iniziamo dal punto che il nostro è un cammino di fede e in questo cammino di fede crediamo che abbiamo il partner più potente di tutto l'universo, il e... suo nome è Cristo Gesù. Dio può fare di te un capolavoro, prenderà le cose dolci del tuo presente, il tuo incontro con Cristo ma prenderà anche le amarezze del passato, li mescolerà e farà di tutte queste cose qualcosa di bello. Non ti preoccupare, vai avanti, evangelizza, dona il tuo cuore, coinvolgiti. Dio è capace di gestire ogni cosa della nostra vita. Affidiamo tutto nelle mani del Signore. Perché, fratelli, non possiamo sempre capire come Dio funziona in tutte le cose della nostra vita. Però Dio ci ha dato un meraviglioso strumento. È la fede, la fede che vince, che conquista, la fede che ci fa affidare a Dio. E questa fede ci permette di arrenderci a Lui. Questa fede ci permette di dire, Signore, io non capisco come tu fai. Però ho fiducia in te. Quanti di noi abbiamo fiducia in Dio, mi dici, ma affida al Signore le tue opere, dice Proverbi 16, e i tuoi progetti. Non sottovalutiamo la sfida, ma io e te possiamo ogni cosa in Cristo che ci fortifica. Tutte le cose cooperano al bene. Oh Signore aiutaci ad entrare nel piano e nella visione e se tu ci concedi di capire quello che tu stai facendo, gloria a Dio, se no aiutaci a vivere per Fede. Se noi amiamo il Signore non abbiamo bisogno di avere nessuna paura né di Lui né di quello che può accadere nella nostra vita. Ricordiamoci delle promesse del Signore, io sarò con voi in ogni tempo.